Con la chitarra in mano lasciatemi cantare, sono italiano, ma giorno Italia li spaghetti a dente, con partigiano, come presidente, con la tirata, sempre nella mia estrada. Buongiorno è tale con i tuoi artisti, con troppa america e cazzo feste, con le cazzone, con amore, con le core, con più donne sempre meno sore. sole. Buongiorno è tale, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio e santi ciosi da Dio.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 Ma Natale che non si spaventa, e con la crema da barba lamenta, con il vestito da sato sul blu, all'avangelica divenne che in chiù. Ma è giorno Natale con caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera di canina sassetta, non si arriva. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con vecchi pieni di malinco Dio. Buongiorno Dio, mi sa che c'è il Dio. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare la canzone piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono l'italiano, un italiano vero.